percorso, diciamo l'ultimo pezzo di percorso di conversione che il Vangelo di Giovanni ci testimonia rispetto al cammino di Maria di Magdala. Siamo al capitolo 20 e ci concentriamo sui versetti che vanno precisamente dal 14 fino al 16. Ecco, questi, questi due versetti eh, ci paiono molto importanti sia per un discorso, diciamo così, pedagogico, sia anche per un discorso eh, connesso alla nostra ricerca sul tempo e sulla categoria, diciamo, del tempo eh, nel suo significato, alla luce appunto della prospettiva anagogica. Leggo in italiano, quindi. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, cioè del pardesse, gli disse, signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, disse in ebraico Rabuni, che significa maestro. Questa è la traduzione italiana che, che ho io eh, nella versione, diciamo, nell'edizione con testo greco a fronte. Se proviamo a guardare il testo greco, che cosa ci dice, possiamo trovare qualche curiosità. Qualche curiosità che, però, ci, diciamo ci illumina anche rispetto a tutto il carico diciamo di, di valori e di significati che evidentemente ehm, i redattori eh, hanno in qualche modo nascosto tra le righe di questi testi. Quindi, ehm, leggiamo, ehm, leggiamo dal, dal versetto 14 e dice. Tauta e ipusa, cioè queste cose dette. Estrafe, eistau piso. Allora, estrafe deriva dal verbo strefo, che significa proprio girarsi, ok? voltarsi. E hey, stavo piso è una formula che diciamo, nel contesto della letteratura, eh, anzi, della cultura alessandrina eh, era una formula utilizzata per indicare all'indietro, non solo naturalmente nel contesto delle, della cultura alessandrina, ma eh, anche qui. E quindi è un'espressione un che troviamo in Giovanni anche in un'altra sede. E, mh, Sicuramente e eh, sicuramente cioè in un'altra sede, pochi capitoli prima, 18.6, ecco in Giovanni se vogliamo essere precisi. Sicuramente quello che però adesso ci interessa è eh, soffermarci su sul verbo strefo che eh, in Matteo 18,3 viene utilizzato per ehm, indicare cioè Gesù lo usa dicendo che se non vi convertirete non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi questo strefo, questo voltarsi evidentemente concerne in qualche modo la conversione. Ed è, eh, diciamo, semplice anche sentire la eco all'interno di questo verbo greco della parola teshuva, naturalmente, che proprio eh, concerne il, il concetto di stravolgimento. Ecco, nella conversione un, un, un rivoltamento, uno stravolgimento e quindi qualche cosa che c'entra sicuramente con il voltarsi, con il rivoltare evidentemente la propria vita e a supporto diciamo di questo valore semantico del verbo strefo che eh, a nostro parere può essere eh, connesso strettamente ad un momento di conversione di Maria Maddalena eh, arriva ciò che è indicato nel, nei, nelle, nei termini seguenti di questo stesso versetto e cioè kai e Teorei, dal verbo eh, teoreo che significa vedere ma con eh, il valore di una contemplazione, ecco, contemplare, al presente. Quindi, nonostante in italiano noi abbiamo sentito si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, una traduzione molto letterale, che però forse ci può aprire qualche finestra di riflessione, è si voltò. Corretto come traduzione perché è in auristo quindi si voltò indietro e ve la dico letteralmente e contempla il Gesù che è stato perché estota è, è, è un è, è istemi il verbo istemi al passato, ok? Quindi è che è, è al perfetto, tra l'altro. Quindi è come se Maria Maddalena in quel momento voltatasi indietro contempla al presente, quindi in quel momento contempla il Gesù, tra l'altro, perché in questo caso c'è l'articolo che poco dopo non c'è, quindi possiamo tradurre il Gesù che era stato, che è stato, che era stato. Quindi è come se in quel momento, voltandosi, vedesse Gesù che era stato, e non vide, in questo caso invece è il passato da, o, da oida, oi da orao, insomma, sempre il verbo vedere, kayuk hedei e non vide oti che Jesus estin, che Gesù è che è Gesù cioè è come se in, questa, in questo primo momento di teshuva, e vedremo che nel versetto eh, successivo c'è un secondo momento di teshuva, di, di eh, rivoltamento, di stravolgimento, di conversione. In questo primo momento Maria contempla il Gesù che è stato e non si accorge che quello che è davanti a lei è il Gesù che è. Andiamo avanti. Legei auten ho Jesus dice a lei... Gesù, il Gesù, ma possiamo tradurre anche solo Gesù. Gunai, Tiklaes, donna, perché piangi? Tina Zeteis, chi cerchi? Quella, e che inè, e che inè, do chiusa oti o che eh, kepor, poros, che puros estin, quindi credendo che eh, lui sia sempre al presente il eh, che puros appunto il custode del pardes naturalmente leggei autò dice a lui curie signore e su se tu e bastasas auton l'hai portato via hai portato via lui sottintendendo gesù e i pe moi di a me pu Ectas auton, dove l'hai posto da mm? Scusate, non èctas, è tacas, dove l'hai posto lui, etecas da tizemi? Dove hai posto lui? Cagò, cai, ago, cioè che, eh, cai, ego e io, auton, aro e io lui solleverò insomma lo andrò a prendere praticamente quindi signor, lei dice signore se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo e qua in futuro è ok dice leggei autejo dice lei gesù maria maria poi il testo greco dice strafeisa e keine quindi di nuovo strefo Voltatasi, quella legge. i autò dice a lui ebraisti in ebraico rabbuni di didascale, cioè che significa maestro praticamente. Ma abbiamo sentito di nuovo che dopo che Gesù ha pronunciato il nome Maria, Maria di nuovo fa il gesto di strefo. Si volge, e in quel momento lì, sentito il suo nome dalla voce di Gesù. Di nuovo fa l'ultimo passo di Teshuvah e le si aprono gli occhi, e vede e capisce che davanti a lei c'è Gesù, il suo maestro, e lo chiama Rabuni, come probabilmente per tutta la vita l'aveva chiamato. Ci fermiamo qui, e mi pare che ci siano già, insomma, queste due piccole cose che possono forse esserci di aiuto anche in questo nostro cammino eh, di studio e di eh, accompagnamento insomma gli uni gli altri nel, nell'avventura della teshuva quotidiana e in cui ognuno di noi eh, mette tutto il suo cuore, tutta la propria mente e tutte le proprie forze ecco. e mi pare anche tanto incoraggiante vedere come eh, Maria Maddalena che aveva vissuto proprio così a stretto contatto potremmo dire con il Signore durante tutta la sua vita è stata comunque chiamata a fare questi piccoli passi per giungere a riconoscere il Signore che stava davanti a lei come dire che non è scontato per nessuno nemmeno per chi eh, il Signore l'ha conosciuto per davvero quindi siamo chiamati veramente e in ogni circostanza a riprendere quel cammino e a tenere il passo e a compiere questo eh, diciamo questo teshuva in ogni momento veramente della nostra giornata e della nostra vita. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo se vi fa piacere di fare girare i nostri video, se non l'avete già fatto vi potete iscrivere. E ci vediamo la prossima volta ciao a tutti